Un progetto molto importante e molto ambizioso che il Corecom ha non solo sposato anche condiviso sin dal primo momento con la Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Eh, abbiamo voluto fortemente essere una, una valida spalla e un grande sponsor di questa realtà perché è ovvio che va a collimare e coincidere con quelle che sono le funzioni proprio delegate del Corecom, specie quelle in materia di bullismo e di cyberbullismo. Sono sicuro che sarà un progetto eh, che avrà i natali qui a Pescara. Ma la cui replicabilità sarà molto importante non solo all'interno della nostra regione ma anche fuori dai confini abruzzesi Progetto Cineager Cinema e Teenager prima ancora di realizzare un film documentario con i ragazzi del, dei quartieri San Donato e Rancitelli ho pensato di fare un corso di cinema gratuito per tutti i ragazzi del quartiere Cinque appuntamenti, ogni volta ci spostiamo nell'aula magna di una scuola diversa di questi quartieri e poi insieme ai ragazzi realizzeremo il documentario che racconterà le loro storie, il mondo visto attraverso i loro occhi.